Ciao ragazzi, bentornati, facciamo una piccola capatina nella scala esatonale, o scala a toni interi, eh, una scala che eh, è stata poi nominata anche scala de Bussy, anche se in realtà, eh, storicamente parlando, non l'ha inventata lui, ma eh, l'utilizzo di questa particolarissima scala era, è antecedente, eh, a questo grande compositore. È anche vero che ne ha fatto eh, proprio lui un grandissimo un largo utilizzo, quindi molte sue composizioni eh, presentano appunto dei passaggi o delle successioni eh, melodiche eh, di fraseggi costruite proprio con questa scala. Detto questo eh, si può trovare anche in alcune opere di Mozart, Bartok, quindi non è assolutamente una scala di, di un unico o di pochi compositori. È una scala che ha una sonorità molto particolare. Come avete visto, diciamo, nella spiegazione, nella parte appunto scritta. Eh, di questo capitolo, eh, eh, fondamentalmente esistono due scale esatonali. Eh, eh, molto spesso vengono chiamate scala esatonale di, di Do e di direbbe bemolle, di Do diesis, poiché da qualsiasi nota io parto di ognuna di queste due scale, posso ricrearne altre sei semplicemente partendo da, dal tono successivo. Quindi. Do, avrò Do, Re, Mi, Fa diesis, Sol diesis, Si bemolle, La diesis e Do. La scala esatonale di, di Re, per esempio, non è altro che la scala esatonale di Do partendo da Re, così come quella di Mi di Fa diesis, eccetera. Eh, stessa cosa partendo un semitono sopra, quindi appunto Re bemolle eh, eh, accade esattamente la stessa cosa, quindi avrò la scala esatonale di Re bemolle scala esatonale di Mi bemolle, scala esatonale di Fa naturale eh, fino ad arrivare appunto a, alla sesta nota. Eh, detto questo eh, Utilizzando questa scala diciamo, a livello compositivo si possono ri ricavare eh, degli accordi molto, molto particolari perché eh, su tutti i gradi, innanzitutto su tutti i gradi della scala si formano eh, triadi aumentate, quindi in Do avrò il Do aumentato, il Re aumentato, il Mi aumentato ma avrò anche degli accordi eh, di settima molto particolari, quindi dovrò do settima, ad esempio, con la quarta diesis, con la quinta diesis, eh, eccetera, eccetera. Quindi eh, non mi addentro troppo, in, in, diciamo, nella parte di spiegazione della scala, ma passo subito a... A farvi vedere qual è il mio approccio premettendo che io non l'ho mai utilizzata eh, molto, questa scala, eh, poiché la sonorità personalmente eh, mi è un po' difficile da, eh, da fare. mia, Diciamo così, eh, ho trovato anche moltissime composizioni in ambito jazz, ad esempio, una mia sassofonisti preferiti, o in short, ho eh, diventato sassofonista e componente principale insieme a all'usabito di Westerdecor, anche eh, lui ha fatto diverse composizioni utilizzando questa scala eh, sugli accordi eh, di settima appunto, è una scala infatti che si può utilizzare eh, sugli accordi di settima, ovviamente se io do settima forma, diciamo così, eh, classica, quindi do, mi, sol, si, bemolle, ci posso suonare questa scala a patto che mi piaccia eh, la sua sonorità, quindi però oltre alle note dell'accordo, avrò la quarta la quinta diesis, eccetera, eccetera. Ehm, quindi, personalmente non ne ho mai fatto un utilizzo, eh, così ampio in fase di improvvisazione ma l'ho utilizzata molto ad esempio in fase di eh, esercitazione nel senso che è una scala molto eh, particolare dove eh, ci cioè si può creare le, eh, delle successioni di pattern molto carini. Io ad esempio ho fatto eh, qualche video fa eh, insomma diversi miei metodi didattici degli esempi di esercizi eh, soprattutto per la mano sinistra uh, so che questo è un corso di armonia non di tecnica però <ride> faccio un piccolo eh, piccola uscita vado un attimo out porto il no-in ad esempio se prendiamo la scala esatonale di si o di re bemolle comunque, insomma, avete capito e faccio questo parte quindi tono, tono, tono, poi vado da quindi sarebbe si la, sol, fa, poi vado da la, la, sol, fa. Sol, fa, b bemolle, re bemolle, eccetera, eccetera, posso fare un esercizio che a me piace molto, e che praticamente è, si può fare all'infinito. Altra caratteristica dell'esatonale che non ti dà mai quel senso di, eh, di conclusione, perché è una scala appunto dove qualsiasi nota può essere considerata tonica. Questo è un altro discorso. Comunque esercizio più o meno sempre così, faccio prima lentamente e ci discordando un po' più veloce eh? eccetera eccetera ora un po' fuori allenamento eh, comunque avete capito eh, ma questo è solo uno dei, dei pattern dell'esercizio esercizi che si possono creare con questa scala eh, ad esempio un altro piccolo esperiente che si può mh, utilizzare è quello di eh, pensare agli stessi intervalli appunto eh, su ogni tono su ogni grado della scala fare ad esempio questo lentamente Praticamente sono il tritono su, tutte, eh, su tutti i gradi della scala, uno senso discendente, ad esempio si fa naturale si ho adono sopra, quindi in do diesis dovrebbe molle sono il tritono. Questo si può fare anche creando altri tipi di, di parte, ad esempio. Le possibilità sono veramente infinite. Eh, quindi anche con questa scala vi potete divertire. Vi faccio sentire un attimo il sound dell'accordo, diciamo. Iniziamo dal semplice, quindi di settima normale, si sì, settima. Sentiamo se suoniamo questa scala. Sti te, eh, manca proprio totalmente la percezione della tonica. Mettiamo ora eh, l'accordo con anche la quarta di Ennis e la quinta di Sentite che sonorità, eh, quasi mistica, quasi eh, molto molto eh, strana. Su questo accordo ovviamente è la sua.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 Sta al vostro gusto, sta al vostro modo di improvvisare il vostro diciamo a, a, a come sempre a quello che volete trasmettere utilizzando questa, questa scala sia in fase appunto di composizione, quindi ehm, sentite la sonorità di questi accordi molto appunto particolari, sia in fase di improvvisativa sia in fase improvvisativa eh, dipende sempre da quello che eh, si vuole trasmettere con la propria musica quindi mi fermo qui eh, potete utilizzarlo appunto su una base eh, come tutto scritto nel pdf comunque io ho preso il tappeto eh, di si settima dopodiché il tappeto di si settima con la, con la quarta e la quinta montata. Vi aspetto per le scale diminuite e poi eh, ci dirigiamo verso la fine del corso, quindi al prossimo video.